Lo scorso venerdì con la Commissione Capitolina Mobilità e con la Giunta del settimo Municipio e la Presidente Monica Lozzi abbiamo svolto un sopralluogo al parcheggio del Mercato Metronio. È un parcheggio oggi abbandonato, abbandonato dal 2015 e che necessita dei lavori di ristrutturazione. Proprio a tale scopo abbiamo stanziato con l'assessamento di bilancio di luglio e abbiamo girato al settimo Municipio i fondi per la progettazione e poi per i veri e propri lavori di ristrutturazione e ripristino del parcheggio. Questa struttura è assolutamente importante per quel quadrante che soffre di doppia fila, di sosta selvaggia, di congestione uh, del traffico e parliamo di circa uh, 400 posti auto che appunto dal 2015 non potevano più essere uh, utilizzabili. Il recupero quindi di questa struttura sarà strategico perché ci consentirà di uh, aumentare la mobilità sostenibile in quel quadrante, quindi a integrazione uh, dei lavori di riapertura del parcheggio, pensiamo ad esempio alla creazione di aree pedonali uh, nelle vie limitrofe piuttosto che alla creazione di una corsia ciclabile o di una corsia preferenziale su via eh, Magna Grecia. Quindi crediamo molto in questo progetto, il settimo Municipio ha svolto un ruolo importante perché eh, si occuperà della progettazione e poi della, eh, della messa a gara eh, per i lavori di ristrutturazione e quindi eh, contiamo così di restituire a quel quadrante sicuramente un po' più di vivibilità che oggi non è possibile eh, per la forte congestione stradale. Uh, vi terremo aggiornati ovviamente sui, sui tempi, uh, ad oggi diciamo così le previsioni sono per la riapertura del parcheggio per, uh, per il 2020, ma appunto seguiranno altri uh, sopralluoghi e altre sede di commissione per seguire pari passo litere e fare uh, il prima possibile per riaprire questa importante struttura.